Ciao a tutti! Oggi non avevo voglia di mettere i sottotitoli, sinceramente, e quindi vi beccate questa novità. La ricetta raccontata tramite la mia voce. Fatemi sapere poi se preferite questa modalità oppure la solita. Iniziamo! Prendiamo circa 200 g di farina 00, aggiungiamo un pizzico di sale che con dolce sta sempre bene, un cucchiaino di lievito per dolci e giriamo con una forchetta per amalgamare il tutto. Aggiungiamo due uova, un cucchiaio di olio di semi. E circa 30 g di liquore io ho usato l'amaretto ma potete usare qualsiasi tipo di liquore che più vi piace anche i vini liquorosi anche il marsala anche se dovete tener conto che il marsala tende a scurire le frappe è importante aggiungere il liquore in un acqua e succo di frutta perché migliora la struttura della pasta e fa sì che si creino le bolle a questo punto lavoro un pochettino la pasta che deve essere morbida e malleabile e inizio a stendere Stenderla su un piano di lavoro. Deve essere stesa finemente, quindi a questo punto per avere più spazio la divido in due e continuo a stenderla. Deve essere molto fina, trasparente, si devono vedere le mani attraverso la uh, pasta sfoglia. La rifinisco, quindi creo un rettangolo e poi tiro delle strisce. Se avete la nonna papera vi risparmiate tutto questo lavoro <ride> manuale. Metto una pentola sul fuoco molto larga, la riempio di olio di semi, un centimetro di olio, e accendo il fuoco al massimo. Quando l'olio comincia a sfrigolare, quindi ha raggiunto alta temperatura, inizio a mettere le frappe. Ne metto abbastanza, anche se tenete conto che poi aumenteranno di volume e devo avere lo spazio per girarle. Osservate che già mentre mettevo le frappe si sono create le bolle. A questo punto lascio cuocere le frappe per qualche secondo, dopodiché inizio a girarle. Considerate che si cuociono molto velocemente. Le giro e dopo poco regolo la fiamma, la l'abbasso un pochettino. A questo punto controllo se si sono colorite e le tolgo dal fuoco. Continuo sempre con lo stesso metodo e faccio vedere velocemente solo a titolo informativo. Alzo abbasso la fiamma, la regolo, aspetto che si colorino. Come vedete faccio il controllo, si è colorata e tolgo. Qui ho provato a ricreare la torre Eiffel, avevo un pochettino di paura che crollasse tutto, però ce l'ho fatta ora vi faccio vedere, sono belle colorite, croccanti e piene di bolle anche se non ho messo nemmeno il burro secondo me sono più buone senza burro però è sempre una questione di gusti quando si sono ben raffreddate le metto su un vassoio largo e le cospargo di abbondante zucchero vanigliato io preferisco lo zucchero vanigliato perché dà un odore e un sapore buonissimo quindi intervallo gli strati di frappe e abbondante zucchero Ora vi faccio vedere come sono croccanti faccio scrocchiare le bollicine. Questo è un pezzo che me lo mangio e queste, vedete, sono croccantissime. Buon appetito e buon carnevale!